iniziamo oggi un nuovo capitolo, un nuovo argomento nel corso, iniziamo a parlare di grafi, uh -huh. eh, grafi come struttura dati dal punto di vista informatico e come struttura dati sulla quale puoi appoggiare degli algoritmi per la risoluzione di problemi che abbiano una, se vogliamo, una struttura interna intrinseca più articolata rispetto a quella che abbiamo visto finora. Finora tutto sommato i problemi che abbiamo affrontato, affrontato sono problemi in cui i dati sono sotto forma di elenchi, elenchi, liste, massimo matrici e si lavorava lì. Veniva a mancare un pochino l'aspetto relazionale, dei collegamenti tra i vari elementi che invece è presente in molti tipi di problemi effettivi, reali, del mondo reale. No? Allora, per poter affrontare problemi reali più articolati, che è una struttura interna un pochino più complessa, eh, abbiamo bisogno di una parentesi no? per conoscere una struttura dati nuova. Finora, diciamo così, dal punto di vista diciamo così matematico teorico, le strutture dati su cui lavoravamo è essenzialmente sono o insiemi o sequenze, ok? E poi in Java le chiamiamo list, le chiamiamo hash, le chiamiamo set, eh? ma alla fine derivano da quei due concetti molto semplici. Mentre invece i grafi sono qualcosa un pochino più eh, articolato. Allora, vediamo che cos'è. Eh, la prima oretta di chiacchierata sarà un pochino più sul teorico, no? Daremo una serie di definizioni e poi dopo ovviamente passeremo velocemente alla parte applicativa. Allora, però ci saranno delle definizioni precise perché altrimenti poi ci perdiamo quando le cose si complicano. Allora, un grafo, questa definizione è una, un insieme di punti e linee, di punti è un insieme di linee che collegano i punti di cui sopra quindi questa è una decisione molto semplice è un insieme di punti che chiamo vertici del grafo quindi sono elementi punti puntiformi in un certo senso individuali li possiamo chiamare, raramente li chiameremo punti più spesso li chiamiamo vertici oppure nodi vertici o nodi in questo contesto sono sinonimi e poi ci sono le linee che collegano eh, i, questi nodi, questi punti, questi vertici, tra di loro. E queste linee le chiamiamo archi. Poi in inglese la parola arco si può tradurre sia come edge che come arc. In italiano invece usiamo l'arco, non, non, non abbiamo questa sfumatura. Oppure linea. Ma normalmente parleremo di archi e vertici o nodi e vertici ehm, o nodi e, e archi no. quindi la struttura è relativamente semplice abbiamo una serie di molto astratta in certo senso una serie di punti che chiamiamo vertici una serie di linee che collegano a due a due alcuni dei vertici non necessariamente tutti ehm, questa vignetta qua ci, ci fa capire che in campi diversi delle scienze, ma anche non delle scienze solamente, eh, si usano notazioni di questo genere, eh? che hanno nomi particolari, hanno meccanismi e regole di funzionamento particolari, ma se le vedo dal punto di vista matematico, tutte queste rappresentazioni si somigliano, sono state volutamente disegnate in questo modo simile per far capire che la, la struttura matematica sottostante è esattamente la stessa. Quindi noi facciamo il percorso un pochino inverso, studiamo prima la parte astratta e poi avremo uno strumento in più che potremo usare no? per andare a trattare eh, certi tipi di applicazioni. Ovviamente questa è una semplificazione abbastanza forte, no? chi fa chimica sa che non c'è un solo tipo di legame, quindi questi archi non sono tutti uguali. No? Devo, Dipende, così come gli atomi non sono tutti uguali ma questo complicando anche un pelino il modello matematico ci permetterà, potremmo anche, lo prenderemo spunto per dire vabbè, dentro il vertice c'è un po' di informazione che spiega di che tipo è dentro un arco c'è un po' di informazione aggiuntiva e così via quindi chiaramente il modello matematico di base è molto semplice ma poi noi possiamo arricchirlo facilmente delle informazioni che ci servono per poter affrontare il problema applicativo <coughs> Che ci interessa. Ecco un'altra nota sulla terminologia, la parola graph si usa almeno in tre contesti diversi e cerchiamo di non confonderla. Un graph è il grafico di una funzione, un graph è anche un, un grafico di Excel, un chart, no? Eh, oppure è l'oggetto matematico ok, allora la parola eh, graph in inglese si può usare per tutti e tre i casi è più corretto, in questo caso sotto, chiamarlo chart no? diagramma, anche se in italiano non si usa particolarmente la parola diagramma in questo caso, continuiamo a usare un grafico no? grafico a barre, grafico a torta, usiamo la parola grafico la parola grafico è la stessa che usiamo anche quando facciamo il grafico della funzione. In inglese anche questo si può chiamare graph, ma più correttamente lo chiameremo il plot della funzione. E invece dal punto di vista matematico, il graph dal punto di vista matematico non ha altri nomi, si chiama grafo e basta, e in italiano usiamo il termine grafo, che per fortuna grafo è una parola talmente strana che in italiano non ha altri usi, non è ambigua per noi, no? per noi non, non crea problemi eh, se andiamo a cercare documentazione in inglese fate attenzione che quando cercate il grafo molto spesso c'è un'ambiguità tra il grafo matematico e il grafo diciamo così dia, dia, dia, a modo di diagramma sulle diciamo così, sulle, sulle, sulle mailing list delle librerie che usiamo una domanda su 10 è ma perché non riesco a vedere i grafici colorati Beh, perché sta libreria fa un'altra cosa no? ti confondi la teoria dei grafi come, diciamo così, branca della matematica è relativamente recente diciamo, cent'anni, no? cent'anni scarsi eh, di questo matematico che si chiamava Koenig e, ma in realtà dei problemi individuali, singoli che poi dopo sarebbero stati ricondotti a casi particolari della teoria dei grafi esistono da sempre, no? e uno dei problemi più, diciamo così, storicamente carini da raccontare è quello del, eh, del problema dei Sette Ponti di Königsberg che già dal Settecento era diciamo, usato come passatempo nei salotti dei, dei, dei, dei nobili per dire proviamo a risolvere questo rompicapo eh, rompicapi di questo genere, problemi di questo genere, diciamo molto popolari ma solo dopo, diciamo solo nel Novecento si è poi costruita la teoria che le mettesse tutte insieme e no? che gli permettesse di dare delle risposte matematicamente solide a questi problemi eh, nel in, nel 1700 Eulero era eh, già riuscito a fare la dimostrazione ma in quel caso specifico non aveva ancora la teoria per dare la dimostrazione nel caso generale che a noi invece tra qualche settimana sembrerà banale giusto eh, per capire cos'è questo problema no? dei ponti di Königsberg Um, Königsberg è una città che esiste davvero oggi si chiama Kaliningrad no? è in Russia, più o meno qua sul Mar Baltico e è eh, la città in, eh, in cui sfocia un fiume famosissimo che si chiama Prager, non Mai sentito ma eh, ha la caratteristica questo fiume di formare due isolette no? nel momento nel, al centro della città e quindi i costruttori della città negli anni hanno costruito dei ponti no? in particolare la disposizione dei ponti è questa, quindi B è un lato è una sponda del fiume, terraferma C è l'altra sponda del fiume sempre terraferma poi abbiamo un'isoletta che chiamiamo A per semplicità e un'isoletta che chiamiamo D e poi ci sono sette ponti A piccolo che collega la terraferma B con l'isola A C piccolo D, B, F, e G e poi c'è il ponte E che collega tra di loro le due isolette. Allora, io non capo. No? era, è possibile farsi una passeggiata tra i ponti di Konigsberg? È possibile partire da un punto della città, farsi una bella passeggiata che attraversa tutti e sette i ponti e ritornare al punto di partenza? e se è possibile magari come. Eh, stiamo pensando, stiamo camminando, quindi non devo passare due volte allo stesso ponte, e ma devo ritornare dal punto di partenza. Allora, una delle prime cose che scopriremo che è che il punto di partenza a questo punto non ci interessa potete sceglierlo a piacere, perché tanto stiamo disegnando un percorso chiuso e che quindi posso partire da qualunque punto, tanto ritorno sempre in quel punto lì. A eh? eh, occhio okay, non è facile da trovare, no? Eh? No, perché non si può in realtà, non esiste nessun percorso di questo tipo. Non è possibile. Hm? In questo caso appunto Eulero è riuscito a dimostrarlo facendo una serie di ragionamenti su quel caso specifico. No? Noi più avanti eh, parleremo proprio di cicli euleriani, che proprio prendono spunto da questo problema che ha risolto Eulero, e daremo le condizioni necessarie e sufficienti affinché esistano. Adesso non lo possiamo ancora dire e daremo anche un modo per eh, risolverlo. Vale, qui ci sono sempre le sottovignettista che ha dato altre soluzioni alternative tipo costruisco un ponte in più oppure mi clono eh, oppure mi teletrasporto o semplicemente distruggo uno dei ponti eh, perché in realtà il problema è uno avere un ponte in più o un ponte in meno mi permette di risolvere il problema ah, rende il problema risolubile poi vedremo appunto le condizioni Vabbè. questo era un problema specifico Potremmo metterci lì a cercare di risolverlo, potremmo metterci lì anche con un algoritmo ricorsivo, no? Parto dal punto A e vado a vedere quali sono le mosse possibili, vado a vedere, costruire tutte le possibili passeggiate, vedere se ce n'è almeno una che dopo aver toccato tutti i ponti ritorna nel punto di partenza. Ma potrei farlo per enumerazione. In realtà vedremo che avendo un pochino di, diciamo così, di rappresentazione formale sotto, più solida, quindi vista non come problema a sé stante, ma come un'istanza di un problema di grafi, eh, si risolve molto facilmente. Allora, ehm, i grafi noi li rappresentiamo in modo astratto per ora con disegnini di questo genere, in cui non si capisce più se questo puntino è la terraferma, è una molecola di carbonio o quello che è, è, sem è semplicemente per noi un vertice. E andiamo a studiare le proprietà che possono avere questi oggetti matematici, questi grafi ad esempio una, la maggior parte dei grafi con cui avremo a che fare sono grafi che chiameremo semplici un grafo semplice è caratterizzato dal fatto che per ogni coppia di vertici per esempio questo e questo o c'è un arco oppure non c'è come tra questo e quest'altro se un grafo non è semplice significa che tra una coppia di vertici e un'altra, cioè tra due determinati vertici, potrebbero esistere più archi che li collegano. In questo caso lo chiameremo multigrafo. Quindi, dati due nodi, vogliamo sapere se, o cioè, oh meglio, ci interessa solamente sapere se sono collegati o no, oppure ci interessa sapere se hanno anche più collegamenti di diretti tra di loro. Ecco, guardiamo il nostro problema dei ponti, vediamo che tra la terraferma B e l'isola A ci sono due ponti, il ponte A e il ponte B. Quindi in questo caso, se volessimo rappresentare questa città come un grafo, eh, questo grafo avrebbe quattro nodi ABCD, sette archi che corrispondono a sette ponti, e vedremo che tra il nodo A e il nodo B ci sono due archi, l'arco che rappresenta il ponte A e l'arco che rappresenta il ponte B. Quindi in questo caso sarebbe un grafo, un multigrafo, non sarebbe un grafo semplice. Mm. Um, dipende ovviamente dal tipo di problema. Poi possiamo avere degli archi strani, parzialmente degeneri, no? eh, archi che abbiano dei, dei cappi cappio, no? Un loop. C'è un arco in cui il nodo di partenza e il nodo di arrivo coincidono. Noi allora, abbiamo detto che un arco è un, una linea che collega due vertici. Non abbiamo mai detto che i due vertici devono per forza essere distinti. Allora, eh, può darsi no? che nel nostro grafo non capiti mai, per la natura del problema, di avere eh, un, un un cappio, un loop è un nodo che è collegato a se stesso oppure può darsi che eh, invece sia importante conoscerlo e quindi abbiamo anche qua due categorie di grafi quelli con o senza loop quelli con i loop vengono chiamati normalmente pseudografi un pseudografo è un grafo che può avere archi multipli e anche dei loop Vabbè, sono semplicemente definizioni queste come dicevo la maggior parte dei problemi li risolveremo sui grafi semplici però ci sono dei casi in cui abbiamo bisogno di grafi un pochino più complicati. Quindi in realtà non stiamo descrivendo un oggetto matematico, il grafo, ma una famiglia di oggetti matematici che hanno caratteristiche leggermente diverse, ma molte comuni. Altra caratteristica, sempre relativa agli archi, è il fatto che possono o non possono essere orientati. Eh, il grafo può essere un grafo non orientato in italiano lo chiamiamo così non orientato, non c'è una parola undirected, quando gli archi non hanno associati in sé nessuna direzione i due ponti cioè due pezzi di terraferma sono collegati oppure no ma quando so che sono collegati dire che, torniamo i nostri ponti che A è collegato a B oppure che B è collegato a A, è la stessa informazione. Non c'è informazione. Se non ci sono dei sensi unici nei ponti, non mi importa sapere in che direzione lo sto attraversando. Sono collegati, punto e basta. Mentre invece ci sono dei problemi in cui interessa anche la direzione, perché magari in alcune direzioni posso andare ma nella direzione inversa no. Allora qua si distinguono tra grafi diretti un grafo diretto è un grafo nel quale gli archi possono avere specificata una direzione o anche tutte e due le direzioni. Quindi in questo grafo diretto ho un arco che va da questo nodo in alto a questo a sinistra e solamente in questa direzione. È diretto da questo nodo verso quest'altro. Mentre invece quest'arco qua sotto che collega i nuovi nodi laterali ha le due direzioni. Quindi quell'arco può essere attraversato, concettualmente, in entrambe le direzioni. Poi c'è un sottocaso di un grafo diretto, che in realtà è un sottocaso più frequente, che è il grafo orientato. Eh? Un grafo orientato è un grafo diretto in cui però non esistono frecce doppie. Quindi la differenza è che tutti gli archi hanno una direzione, ma nessun arco ha contemporaneamente le due direzioni. Questo è utile in particolare quando sto descrivendo degli schemi di distribuzione. No? L'acqua La che fluisce tra varie città, dei fiumi, vanno in una direzione più specifica, non ha senso che possa andare in direzione diversa. È una centrale elettrica che distribuisce energia in un certo modo allora molto spesso i grafi orientati hanno anche la possibilità di specificare per ogni arco una quantità associata allora in questo caso una quantità di un flusso di qualche cosa che viene trasportato no? fisicamente o concettualmente, può anche essere informazione non necessariamente sono oggetti fisici allora in questo caso si chiama una rete o spesso una rete di flusso un grafo orientato con delle etichette, con dei numeri, con dei pesi, li chiameremo tra un secondo, su ogni arco. Allora, i due modelli più semplici sono il grafo non diretto e il grafo diretto, poi questi di destra e i due di sinistra. Quelli di destra sono dei casi particolari, no? dei precedenti, che in alcuni sottocasi certo si possono trovare. un grafo diretto in qualche modo dentro all'anima del multigrafo perché avere un arco con le due frecce equivale ad avere un arco che va e un arco che torna quindi dal punto di vista poi algoritmico avere un grafo diretto o avere un multigrafo orientato sono la stessa cosa dipende da come lo vogliamo vedere poi possiamo anche avere eh, come dicevo gli archi o i vertici non è detto che siano tutti uguali, tutti indistinguibili, no? per ciascun arco posso avere delle caratteristiche speciali. E allora quello che posso fare è avere un'etichettatura, matematicamente etichettare significa semplicemente mettere un numero, un valore. Per noi poi quando vedremo la parte di programmazione significherà avere una serie di proprietà, quindi ogni nodo, ogni vertice sarà un oggetto che ha delle sue informazioni associate. E l'etichettatura la possiamo fare sia sugli archi, sia sui vertici, separatamente, indipendentemente. Quindi posso avere un grafo non etichettato o un grafo etichettato sugli archi, quindi ogni arco ha un'etichetta, un nome, un numero, un valore, oppure un arco etichettato sui vertici. Sui vertici la metteremo quasi sempre l'etichettatura perché così smetteremo di dire il vertice che sta a sinistra, questo qui, quello là, li chiameremo per nome. Un arco tra il vertice 2 e il vertice 3 aiuta anche, se non altro, a riconoscerli. Normalmente, quando si parla di etichettatura, le etichette sono tutte diverse tra di loro, no? da un nome all'oggetto. Mentre invece, quando si vogliono identificare gli archi o i vertici, a seconda di una certa serie di gruppi a cui possono appartenere, si parla di solito di colorazione. Quando parlo di un uno dice che differenza c'è tra il vertice 1, 2, 3, 4 e il vertice rosso, giallo, verde, blu è la differenza è che in un grafo etichettato ogni vertice, etichetta sui vertici ogni vertice avrà un'etichetta diversa da tutti gli altri unica, univoca mentre invece in un grafo colorato posso, potrò avere eh, vertici diversi che hanno lo stesso colore quindi uso il termine etichetta o il termine colore a seconda che io voglia o non voglia no, l'unicità dell'etichettatura dell e anche qua posso avere dei, dei, dei grafi colorati sui vertici, colorati sugli archi o entrambi, vabbè, ovviamente. La colorazione dei vertici, tra l'altro, è stato un problema eh, molto difficile, il famoso pro problema che adesso è stato dimostrato, ma si chiama, per anni è stato chiamato la congettura dei quattro colori, non so se l'avete già sentito nominare dice che, adesso non è più una congettura perché stata dimostrata, quindi possiamo chiamarlo il teorema dei quattro colori, eh, dice che in qualunque cartina geografica sono sufficienti quattro colori per colorare gli stati. Banalissimo da capire, ci hanno messo 200 anni a dimostrarlo. E non sono riusciti a dimostrarlo solamente per via matematica, ma hanno dovuto aspettare che... Via per via matematica hanno costruito tutta una serie di possibili casi famiglie di cartine geografiche che poi si sono dovute verificare esaustivamente con, con il calcolatore no? provando tutti i casi possibili con un computer quindi qualunque cartina geografica che corrisponde a quello che chiameremo un grafo planare, cioè una cartina geografica la posso disegnare su un foglio 2D bidimensionale, quindi non ci sono cose che si sovrappongono che si incrociano eh, due stati adiacenti si confinano affinché la cartina sia leggibile quando due stati confinano devono avere colore diverso. Allora, con tre colori non posso disegnare una qualunque di cartina, ci sono cartine qui cui a un certo punto non so più che, che colore dare, ma quattro colori sono sufficienti per qualsiasi cartina al mondo geografica. E, eh, quindi, ovviamente, lo stesso colore lo posso riusare su uno stato un pochino più in là della cartina, un pochino più lontano, l'importante è che non confini con, con, con quello precedente. Quindi per questo la colorazione ammette, ho no, usato poi questo termine colore, proprio per legarsi al motivo per cui hanno cominciato a pensare che era quello del problema della congettura dei quattro, dei quattro colori. Ok, altre... Vabbè, adesso andiamo un pochino più, sul, come dire, un pochino più su, sul formale, no? Perché finora abbiamo visto dei disegnini, anche difficili da spiegare a parole, no? era facile da vederlo però. Allora diamoci eh, una definizione più matematica. Allora un grafo, e partiamo dal grafo diretto che in realtà è il caso più generale. Il caso del grafo non diretto è un caso particolare in cui tutti, tutti gli archi hanno entrambe le direzioni, quindi poiché ogni arco ha entrambe le direzioni non le rappresento neanche perché sono sottintese mentre invece un grafo diretto ha più informazione perché per ogni arco devo anche dire la direzione quindi questo è il caso più generale allora un grafo è una coppia di due insiemi V ed E un grafo che è chiamato C, matematicamente è una coppia di un insieme V e un insieme E l'insieme V è un insieme di vertici un insieme di elementi che chiamo vertici l'insieme E è un insieme di archi dove ogni arco è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei vertici con se stesso, ossia una relazione tra i vertici, tra coppie di vertici. Ok? Ci ricordiamo questa notazione cosa voleva dire, io prendo tutte le coppie di vertici, tutte quelle possibili e immaginabili, e ne identifico, e ne identifico un sottoinsieme questo tutto insieme è sotto insieme di archi cioè corrisponde a tutte le frecce da un vertice a un altro vertice il prodotto cartesiano è un'operazione non commutativa e questo mi spiega che, perché ci sono queste frecce orientate ho un vertice di partenza e un vertice di arrivo per ogni elemento della relazione non posso scambiare tra di loro cambia il significato ok? Quindi questa definizione semplice è la definizione che mi porta a un grafo eh, diretto. Posso avere una freccia sola, posso anche avere entrambe le frecce, nessuno mi vieta di avere i due archi che vanno da A, a B e da B ad A entrambi. Posso avere dei loop in questo caso, perché nessuno mi vieta nel prodotto cartesiano di prendere due volte lo stesso vertice. Il vertice 3, poi il vertice 3, quindi definisco un loop. In questa definizione non posso avere un multigrafo, se lo definisco così. Questo è semplice, non è un multi, perché E perché è un insieme. E se è un insieme non può contenere elementi ripetuti. Quindi l'arco che va dal vertice 1 al vertice 3 o c'è o non c'è, non può esserci due volte in un insieme ma sarebbe necessario che fosse non un set ma un multiset per poter rappresentare un multigrafo mm? beh, questa è la definizione classica G uguale di E vertici e archi quindi prendiamo un grafo orientato anzi, diretto qualunque qualunque arbitrario, con questi sei nodi no? è un grafo anche se a occhio direte no, sono due no, è uno solo che però ha dei pezzi staccati no? nessuno ha detto che deve essere tutto attaccato a un grafo è un insieme di sei vertici quindi l'insieme V dei vertici è fatto di 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi eh, in questo caso ho anche un loop che non è vietato e questa è, una è la rappresentazione matematica di questo grafo che ho disegnato sotto quindi l'insieme V dei vertici è l'insieme che contiene i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 l'insieme E è un insieme di coppie prodotto cartesiano di due elementi e ciascuna coppia rappresenta un arco, quindi c'è l'arco che va da 1 a 2 in questo quest'ordine, il loop che va da 2 a 2 quello che va da 2 a 5 è questo da 5 a 4 è questo sotto poi ho anche l'arco da 4 a 5 che va dal 4 verso il 5 vedete che avete le due frecce 4-1 va verso l'alto 2-4 è questo qui e poi abbiamo un 6-3 che è quest'arco che dal 6 va verso il 3 in questo caso è un grafo che ha 1-2-3-4-5-6-7-8 archi 6 vertici e 8 archi orientati Eh, nel caso in, di un grafo non diretto, non orientato, lo rappresentiamo nello stesso modo ma ricordiamoci di intendere l'insieme E come coppie non orientate. È un concetto un po' debole matematicamente, ma vuol dire che se io ho la coppia 3 e 2 non accetto di avere anche la coppia 2-3, perché interpreto già la coppia 3-2 in modo duale, no? posso contemporaneamente pensare che vado da 3 a 2 e da 2 a 3. Quindi ad esempio lo stesso grafo, o un grafo simile, se lo rappresentassi in modo come se sapessi, che è un grafo non orientato, lo posso rappresentare in questo modo, ovviamente devo leggere l'insieme in modo leggermente diverso, quindi l'insieme di vertici è lo stesso, gli archi sono 1, 2, in questo caso no mi hanno detto che è un grafo non orientato quindi non devo leggerlo un, grafo, un arco che va da 1 a 2 ma è un arco tra 1 e 2 che collega 1 e 2 in entrambe le direzioni se vogliamo parlare di direzione ma in realtà in un grafo non orientato le direzioni non esistono. dico solo che questi due sono collegati oppure non sono collegati quindi un grafo tra 1 e 2 un, grafo tra 2, è un arco pardon, tra 2 e 5 un arco tra 5 e 1 che è questo qua di diagonale l'altro arco solitario tra 6 e 3. In questo caso abbiamo anche una nomenclatura dove si dice ad esempio sull'arco l'arco 1 e 5 è un arco adiacente ai vertici 1 e 5 così come si dice che il vertice 5 è adiacente agli altri vertici quindi questo termine adiacente lo usiamo principalmente sui vertici per dire quali sono i vertici vicini al 5, collegati al 5 tecnicamente diciamo adiacenti al 5, il 2 e l'1 e questo arco è un arco incidente sui vertici 1 e 5 cioè tocca, si appoggia su quelli due a volte si dice anche adiacente per quanto riguarda l'arco il vertice 4, in questo caso, è un vertice isolato, perché non ha vertici adiacenti, adesso. 3, invece, non è isolato perché lui è collegato a 6, quindi non è un vertice da solo isolato. Poi la coppia 3 e 6 se ne sta un pochino da parte, ma sia 3 che 6 non sono vertici isolati. Ehm, andiamo avanti con le definizioni. In realtà tutte queste cose le sto <ride> raccontando di fila, poi le ritroviamo tutte diciamo, all'interno delle librerie sui grafici che usiamo, quindi poi poco per la volta le useremo. Allora, eh, un vertice può essere collegato a nessun altro vertice, l'abbiamo già chiamato isolato, oppure collegato a un certo numero di vertici. Allora chiamiamo grado di un vertice, il degree, di un vertice, il numero di archi che incidono su questo vertice stesso o, alternativamente, il numero di altri vertici con cui esso è adiacente. Poi possiamo metterci a litigare per decidere se i loop contano o non contano nel grado di un, di un nodo. Eh, dipende dal caso, dall'applicazione se, se ci interessa contarli oppure no. Allora, nel caso di un grafo non orientato, mi basta solo sapere questo io so quanti altri vertici sono a adiacenti in un grafo orientato o diretto invece ogni arco può avere comportamenti diversi può avere un arco che entra e quindi posso contare quanti archi entrano su questo vertice che mi interessa e lo chiamiamo il grado di in ingresso oppure posso contare il numero di vertici che escono scusate, il numero di archi che escono dal vertice e questo è il grado in uscita, l'out degree. E quindi ho il grado totale che è la somma no, del grado in ingresso più il grado in uscita. Quindi nel grado totale ovviamente se ho un arco con due frecce, con le due direzioni, mi conta doppio. Perché mi, lo conto sia quando lo conto in ingresso sia quando lo conto in uscita. Quindi finalmente possiamo dare la definizione di grado, vertice isolato. Un vertice isolato è un vertice con un grado 0. Vabbè, questo. Grado. Quindi questo è ad esempio il grado di ciascuno dei vertici del grafo non orientato che abbiamo visto prima. Grado 1, grado 2, grado 0 solamente per il poveretto nodo 4. Mentre invece per un grafo orientato come può essere questo dobbiamo eh, separatamente dire qual è l'in degree e l'out degree. Quindi ad esempio sul vertice 5 ho un in degree pari a 2, cioè ho due archi entranti, uno che proviene da 4 e l'altro che proviene da 2, e l'out degree è pari solamente a 1, è l'arco che esce dal 5 per andare sul 4, in degree pari a 2, out degree pari a 1. L'unica ambiguità è sull'applicazione della regola al nodo numero 2 che a seconda che contiamo o non contiamo il cappio, se, se contiamo il cappio, lui conta sia come out che come in, esce e rientra, quindi di fatto conta due. Eh, quindi ad esempio l'indegree, se non conto il cappio è solo uno, perché questo arco che arriva da uno, se conto anche il cappio è due, perché le frecce entranti sono questa e quest'altra. E idem per l'out degree, se non conto il cappio ne ho due, se lo conto ne ho tre, di frecce uscenti. dopodiché il singolo vertice e il singolo arco di per sé ci dicono poco cioè il problema dei sette ponti non lo posso risolvere guardando un nodo per volta il problema dei sette ponti è il problema di una passeggiata in cui metto una dopo l'altra una serie di archi fino a formare un cammino sul grafo Quindi parto da proprietà locali, il, ogni vertice a che cosa è collegato per costruire delle informazioni globali che lavorano sull'intero grafo. Allora un cammino è chiaramente la struttura dati più, compl com più complessa sul grafo, è definito come una sequenza di vertici che parte da un vertice 1 e arriva fino a un vertice n a patto che per ogni coppia di vertici questa è una sequenza, quindi è ordinata il primo, il secondo, il terzo, il quarto non è più un insieme, è una sequenza per ogni coppia di vertici consecutivi di una sequenza, quindi 1 con 2, 2 con 3, eccetera deve esistere un arco che le collega quindi un cammino parte da un vertice qualunque come primo elemento della sequenza poi come secondo elemento della sequenza deve essere un vertice adiacente al primo nel caso di grafi non orientati oppure deve essere un vertice raggiungibile dal primo con la direzione giusta nel caso di grafi orientati il terzo vertice deve essere raggiungibile dal secondo il quarto vertice deve essere raggiungibile dal terzo e così via fino all'ultimo questo è un cammino nella definizione di cammino non ho detto se lo stesso vertice lo posso usare due volte in generale sì, io posso avere un cammino che passa più volte dallo stesso vertice. Nel caso in cui invece non passi più volte dallo stesso vertice, quindi tutti i vertici della sequenza sono tutti diversi tra di loro, lo chiamo un cammino semplice. Il cammino semplice è un cammino che non, si, non, ritorna, non ripassa su se stesso, non si autoincrocia in qualche modo, non, non si autointerseca. La lunghezza del cammino è definita come il numero di archi di cui il cammino è composto. Quindi il numero di archi sarà pari al numero di vertici meno 1, ovviamente. Se collego il vertice 1 al vertice 2 e al vertice 3, di mezzo avevo solo due archi. Ho collegato tre vertici con due archi. Quindi la lunghezza la calcolo contando gli archi, non contando i vertici anche perché se, un non è se nel caso in cui un cammino non fosse semplice se ci passo due volte da quel vertice non so più come contarlo non posso contarlo due volte e quindi è più sano, non è più sensato anche contare gli archi e non i vertici ecco, sulla base dei cammini abbiamo un'altra definizione che ci interessa è quella di raggiungibilità un vertice B è raggiungibile da un vertice A se esiste almeno un cammino da A a B che abbia come primo elemento il vertice A e come ultimo elemento il vertice B se esiste almeno uno quindi so che in qualche modo se mi trovo nel vertice A in qualche modo riuscirò ad arrivare al vertice B se questo è raggiungibile se invece il vertice B non è raggiungibile significa che non esiste nessun cammino che mi possa portare da a, a B, dalla situazione in cui sono alla situazione in cui vorrei essere. Fai ehm, di esempi, sul grafo di prima io ho evidenziato in grassetto questi due archi e questi tre vertici, quindi il cammino è 1, 2, 5 poiché questo grafo è semplice avere l'elenco dei vertici è sufficiente per identificare gli archi coinvolti e questo è un cammino sem semplice su un grafo semplice di lunghezza 2 poi ci sono particolari tipi di cammini in cui il vertice di partenza è uguale al vertice d'arrivo cioè ritorno al punto di partenza come nel problema dei ponti il problema non era passare da tutti i sette i ponti, passare dai sette ponti si riusciva, è che tornai e che quando li avevi superati tutti ti ritrovai in un posto diverso da quello di partenza. Quindi quello che ti interessava non era solamente avere un cammino che attraversasse una sola volta ciascuno dei ponti. Cammino che in quel caso doveva essere non semplice, perché dovevo per forza passare più volte dalla stessa isolotto, ma che questo cammino fosse anche chiuso si chiudesse sul punto di partenza. In questo caso lo chiamiamo un ciclo. Un ciclo è un cammino in cui l'ultimo vertice è uguale al primo. Quindi è non semplice, ma solo marginalmente, solamente perché si chiude alla fine. Un ciclo è l'unico caso di un cammino in cui il numero di vertici e il numero di archi sono uguali. Perché normalmente il numero di archi è vertice meno 1, ma in questo caso due vertici coincidono e quindi ho tanti vertici quanti archi possono esistere dei grafi in cui non ci sono cicli oppure possono esistere dei grafi in cui ci sono cicli è possibile costruire dei cammini chiusi allora un grafo che non ha cicli si chiama un grafo aciclico E sono frequentissimi. Tutti i grafi che in qualche modo implicano una gerarchia, pensate a un organigramma, un albero genealogico, qualcosa di questo genere. Tu non puoi essere figlio, eh, non puoi essere il padre del tuo bisnonno. E quindi dove c'è un ordine nelle cose, di solito non ci sono dei cicli. Non puoi essere il capo, tu non puoi essere il capo del tuo capo ufficio. E quindi non puoi, se segui la gerarchia, se segui un certo ordine troverai elementi nuovi ma non tornerai mai agli elementi precedenti, quindi lo, lo catturiamo da questa definizione qua, non esiste nessun ciclo, possono esistere dei cammini, ovviamente, arbitrari, ma saranno tutti cammini aperti, nessuno è un cammino chiuso, nessuno sarà un ciclo. In questo caso ovviamente questo grafo è ciclico, ha un ciclo, in questo caso 1, 2, 5 e si richiude sull'1. allora, legato ai cammini qui ci sono questi due concetti diversi di raggiungibilità e di ciclicità la raggiungibilità mi serve anche per capire se un grafo è tutto di un pezzo oppure come in questo nostro esempio è fatto di pezzi separati quindi se un grafo è connesso un grafo connesso è un grafo per cui comunque scelga due vertici, qualunque, esiste un cammino tra i due. Un grafo non connesso è un grafo ovviamente dove eh, possono esistere una coppia di vertici, che ne so il 2 e il 6, tra i quali non esiste un cammino. Nel caso di un grafo che non sia connesso, posso identificare quelle che si chiamano componenti connesse un grafo connesso ha una sola componente connessa che lo racchiude tutto un grafo che non, non connesso invece è fatto di più componenti connesse le quali al loro interno invece sono connesse uh, in, questo, in questo caso le tre componenti connesse, questo grafo è composto da tre componenti connesse che sono quelle evidenziate con la linea tratteggiata verde una prima componente connessa è fatta dal solo vertice isolato quindi ogni vertice isolato è sempre una componente connessa a sé stante poi ho la componente connessa 1, 2, 5 e ho la terza componente connessa 3, 6 in questo caso, se volessimo applicare il principio di ciclicità la componente 3, 6 è aciclica la componente 4, banalmente, trivialmente, anche lei è aciclica perché c'è un nodo solo, mentre la componente 1, 2, 5 non è aciclica perché esistono dei cicli, in questo caso uno bello grosso e bello visibile. Se noi pensiamo a un grafo stradale, no? se i nodi sono le città e gli archi sono le strade, Normalmente un grafo stradale è un grafo non connesso perché, ci sono, perché, perché esistono le isole. Quindi il grafo stradale che ne so, della Sardegna è connesso, ma il grafo stradale dell'Italia, che comprende anche la Sardegna come isola, ha diverse componenti connesse: quella della penisola e quella delle isole. Sono separati fino a quando non costruiranno un ponte. però la Sardegna e non la Sicilia, per evitare discussioni sul ponte non saranno mai connessi direttamente dal punto di vista stradale, se cioè quello è il grafo stradale. E quindi dal punto di vista del calcolo dei cammini, eccetera, sono separati, sono da prendere separatamente uno dall'altro. Il problema è che gli algoritmi che usiamo sono un pochino ciechi, non è che possono vedere la cartina e dire, vabbè, questi, questi pezzi qua non ci interessano. Se voglio trovare il percorso migliore tra Torino e Venezia non mi interessa Cagliari e quindi dal punto di vista dell'algoritmo non lo vado neanche a considerare quel vertice. Perché sono mescolati insieme, tutti insieme agli, uno insieme all'altro, vedete che qua 1, 2, 3 e poi 4 di qua, 5 di là, cioè il vertice nell'ordine in, in cui li trovo, a meno che io non faccia il lavoro di etichettare le componenti connesse, colorare il grafo secondo le sue componenti connesse, allora poi un'informazione che posso sfruttare algoritmicamente ma se no non è evidente. Come posso fare? Lo impareremo che per identificare una componente connessa è basta fare un'operazione abbastanza semplice che si chiama visita, cioè trovare tutti i cammini che partono da un nodo e arrivano agli altri. Ma questo oggi non ci arriviamo ancora. La, eh, il concetto di componente connessa è facile per i grafi non orientati. Per i grafi invece eh, orientati, grafi diretti, è un concetto un pochino più complicato. Infatti c'è una definizione che si chiama strongly connected, fortemente connesso. Se è un grafo è orientato io non mi posso chiedere, non ha senso chiedere se è connesso o no, mi chiedo se un grafo è fortemente connesso. Un grafo con fortemente connesso è un grafo nel quale tra qualunque coppia di vertici esiste un cammino, orientato ovviamente, che segue le frecce. Quindi è un pochino più difficile da vedere, perché a volte ci sono dei grafi che hanno ah come, come dire la, la parte non orientata che è connessa, ma poi per come sono messi i sensi unici possono esserci dei vertici che non sono raggiungibili da altri e quindi poter non essere fortemente connesso. In questo è il caso, questo grafo, che c'è scritto, che è fortemente connesso, però sai, a occhio non è che lo possiamo vedere così, come prima ma prima saltava all'occhio quali, quali fossero le componenti connesse adesso qua dobbiamo proprio fare la verifica allora da 1 posso andare a 2? sì da 1 posso andare a 3? non c'è a 4? sì direttamente da 1 posso andare a 5? sì passando da 4 ad esempio poi da 2 posso andare a 1? Eh, sì passando da 4 da 2 posso andare a 5? sì da 2 posso andare a 4? sì da 5 posso andare a 1? Sì, passando da 4. Da 5 posso andare a 2? Eh, sì, passando da 4, poi da 1 e poi a 2. Ah, non è banale, bisogna guardarselo, no? Eh, e poi da 5 posso andare a 4? Ovviamente sì. Da 4 posso andare a 1? Sì. A 2? Sì. Da 4 a 5? Sì. Quindi è esattamente connesso ho verificato tutte le 4x312 combinazioni possibili di, grafo, di vertici di partenza e vertici di arrivo. Se però facessi una piccola modifica, questo grafo, pur essendo ancora connesso nel suo insieme, non è fortemente connesso, perché ad esempio, vabbè, in questo caso è facile da vedere, perché il, il, il, il vertice 4 ha un autodegree pari a 0, quindi non avendo archi uscenti è ovvio che da lì non raggiungo nient'altro però non è una condizione necessaria è possibile avere dei grafi in cui tutti i nodi abbiano in degree e out degree diversi diversi da zero ma comunque esistono coppie che non sono raggiungibili tra di loro quindi questo è già un pochino più complicato da, da verificare sicuramente a livello intuitivo non salta all'occhio poi, poi altri grafi particolari grafi completi un grafo è completo quando ha tutti gli archi che potrebbe avere che teoricamente potrebbe avere quindi se ho un grafo con due vertici vabbè, un grafo completo ha un arco solo un grafo con tre vertici tutti gli archi possibili sono tre con quattro vertici io ho, diciamo così, quattro lati e due diagonali e così via crescendo e voi mi dite, ma cosa serve grafo completo, alla fine che informazione mi dà? Eh, il, da solo niente, l'informazione ce l'ho quando eh, ho della, inf, dei dati, delle informazioni associate ai singoli archi. Allora in quel caso eh, diciamo così è più frequente di quanto immaginiamo avere voi non ve li ricordate, alla fine degli negli Atlanti geografici, quando esistevano ancora gli Atlanti di carta, spesso c'era una tabella, una tante stradale, c'era una tabella nell'ultima pagina che ti dava la distanza tra le varie città. No? Quindi sulle, una matrice in cui sulle righe, e sulle colonne c'erano le città ripetute e in ogni casella ti diceva, beh, per andare da... Eh, sono, Vercelli a Catanzaro sono tot chilometri perché non c'era Google che ti diceva sull'istante sulla richiesta no? quindi li eh, non potevi neanche seguire fare la somma dei numeretti perché ogni trattino sulla cartina aveva un numeretto di chilometri no. ti dava già il risultato allora questo era un esempio di un grafo completo perché per ogni città ti diceva la distanza rispetto a ogni altra città quindi il problema non era se era raggiungibile o no era raggiungibile il problema è con che distanza qual è il costo di collegare queste due cose ok quindi ci sono dei problemi in cui io so già che io posso collegare qualunque elemento con qualunque altro elemento e quindi il grafo di per sé è completo non ho mosse vietate in un certo senso ma ogni mossa ha un costo o un premio diverso e quindi lo voglio rappresentare sui singoli archi quindi è un modo per rappresentare queste informazioni eh, vabbè poi qui ci sono un po' di formulette che ci guardiamo bene dall'imparare che dicono se un grafo completo con n vertici quanti archi ci sono Beh, ovviamente n per n-1 tutte le coppie possibili se è diretto la metà se è non diretto perché mi basta della matrice solamente la metà che sta sotto la diagonale principale eh, e vabbè Dopodiché il, grafo, il concetto di grafo completo mi serve anche per stimare un'altra quantità, che invece algoritmicamente ci serve questa, che chiamiamo densità di un grafo. La densità di un grafo, G, è il rapporto tra il numero di archi che ha G e il numero di archi che ha il grafo completo con lo stesso numero di vertici di G. Cioè io ho un grafo, quello del mio disegnino che aveva 6 vertici quanti archi aveva? ne aveva 8, li abbiamo contati prima un grafo completo su 6 vertici se quel grafo lì fosse stato completo quanti archi avrebbe avuto? Eh, in quel caso sono 6 per 5 diviso 2 quindi sono 15 quindi in quel caso la densità di quel grafo era 8 quindicesimi. n per n-1 meno diviso 2, devo calcolare perché non conto il self-flow, altrimenti voglio fare n per n più. Quindi in quel caso ho una densità di 8 quindicesimi, quindi appena sopra il 50%. Allora, mi dà la percentuale di archi che compongono eh, il mio grafo. Perché dicevo che ci sei, ci interessa, ma perché dal punto di vista algoritmico avere grafi molto densi o grafi molto sparsi, che è l'opposto di densi, eh, ci cambia la complessità degli algoritmi, ci cambia anche la scelta delle strutture dati che usiamo. Poi lo vediamo quando parliamo di rappresentazione degli archi. Vabbè, questo è un grafo con densità un mezzo, tre archi presenti rispetto a sei archi possibili, che sono i quattro lati dei due canali, fanno sei poi ancora, archi, ancora grafi particolari un grafo e questa è una definizione che all'inizio ci spiazza sempre perché è diversa rispetto al senso comune la seconda la prima dice semplicemente che un grafo non diretto aciclico Quindi grafo non diretto senza frecce aciclico, senza cammini chiusi lo chiamiamo foresta termine così se poi questa foresta, cioè questo grafo non diretto a ciclico, è anche connesso, lo chiamiamo albero. E qui sotto ci sono alcuni esempi di alberi. Ognuno di questi figurini, ogni pezzettino connesso, è nel suo piccolo un albero. Qui sono, in realtà sono tutti gli alberi di un nodo 2, 3, 4, 5, 6 vertici. Tutti gli alberi possibili quello che va un pochino no, contro l'uso che facciamo del termine albero è che questi grafi siano grafi non orientati noi quando parlavamo di albero dei nodi della scena era ben orientato chi sta sopra e chi sta sotto l'albero genealogico è un albero orientato l'albero gerarchico, un organigramma è orientato e perché la definizione che ne danno i grafi che abbiamo la teoria dei grafi di un albero invece eh, fa riferimento a un grafo non orientato è perché in realtà una, un, lo vediamo in un secondo un albero lo posso orientare in modi diversi quindi quando parliamo di albero in teoria dei grafi è ancora la, una componente non orientata l'unica cosa importante è che non abbia dei cicli e che sia connessa Un albero è la linea di separazione che separa i grafi non connessi dai grafi ciclici. Prendete uno qualunque di questi alberi, togliete un qualunque arco, vi viene fuori un grafo non connesso. Quindi un albero ha il numero minimo di archi che serve per tenere tutto insieme. Se ne tolgo anche solo uno, il grafo diventa non connesso, si stacca. E provate ad aggiungere un arco, qualunque, vi salta fuori un ciclo, sempre. E quindi un albero ha il numero massimo di archi che ti permette di tenere tutti collegati ma non avere anche dei cicli. Quindi collega tutti nel modo, in un modo solo, in un modo unico. Se io avessi un ciclo io potrei avere due collegamenti diversi, due cammini diversi che collegano la stessa coppia di vertici. Quindi l'albero è connesso, quindi ogni coppia di vertici è collegata, ma non è ciclico, quindi ogni coppia di vertici è collegata in un solo modo. Ho un cammino solo possibile tra ogni coppia di vertici. E quindi è una struttura che mi serve anche per ricordarmi... Magari io ho tanti cammini possibili, pensate al grafo stradale, ma alcuni sono migliori. C'è un modo solo, c'è una sola strada più breve tra due città. Ho tante strade tra due città, ma una sola è la più breve. Quindi quando parleremo poi di, di, di cammini minimi, vedremo che l'insieme dei cammini minimi tra, tra, una, tra ogni possibile coppia di vertici è fatto proprio ad albero perché non, non vado a considerare cammini alternativi se sono più lunghi quindi è molto usata questa struttura d'albero proprio perché non ha troppi archi da creare ambiguità percorsi multipli non, ha, non ne ha neanche troppi pochi da creare componenti connesse, disconnesse scusatemi, che andrebbero trattate separatamente dal punto di vista algoritmico non avere dei cicli semplifica il lavoro perché non rischio mai, quando attraverso il grafo, di ritrovarmi su un, grafo, su un vertice che avevo già visto. Quindi, come implementazione, mi evito tutta una serie di controlli, non ho bisogno di tenermi so, l'insieme dei vertici che ho già visitato per escluderli quando vado a cercare nuovi vertici. Perché so già che non li troverò se non è ciclico. Ok, quindi questo è un esempio di, di albero. Dite, non sembra tanto fatto come albero, un cespuglio disordinato, ma la definizione è connesso è non ordinato è aciclico sono obbligato a chiamarlo albero. se io rimuovo come dicevo uno anche solo un arco quindi ho tolti due diventa una fresta se aggiungo anche solo un arco dovunque lo metta provate a pensarci ma non si a trovare nessun punto in cui aggiungere un arco da due vertici e non creare un ciclo. Quindi si crea sempre un ciclo. Quindi non è più né un albero né una foresta. Poi, avvicinandoci agli alberi che conosciamo un po' di più, quelli che hanno un orientamento, ecco, per dare un orientamento a un, a un albero, in realtà è sufficiente identificare un nodo solo. E chiamarlo radice. Un nodo qualsiasi. Potete scegliere il nodo che volete in un albero e chiamarlo radice. Una volta scelto un nodo radice, automaticamente avete indotto un orientamento nell'albero. L'orientamento che va dalla radice verso gli altri nodi. E questo orientamento non è ambiguo perché non avendo dei cicli non posso avere dei modi del delle ordini diverse attraverso cui attraversare lo stesso arco quindi in qualche modo definire quindi ho un albero che di per sé non è orientato a piacere mio scelgo un vertice dico tu sei la radice la scelta della radice induce automaticamente un ordine in tutti gli archi e quindi possiamo usare dei verbi asimmetrici parlare di nodo padre, nodo figlio o i rami e le foglie la radice e le foglie e eh, parlando in termini genealogici diciamo che i figli sono quelli più lontani dalla radice e i genitori, i parent, sono quelli più, i nodi più vicini alla radice rispetto al nodo corrente. Oh, la radice è l'unico nodo che non ha genitori, non ha un nodo sopra, più vicino alla radice chi c'è di lui rispetto alla radice stessa? Nessuno. E tutti gli altri nodi hanno esattamente un genitore mentre possono avere più figli poi ci possono essere alcuni nodi che non hanno figli che sono ovviamente quelli per definizione, visto che non hanno figli non possono andare più avanti sono quelli più lontani dalla radice e in questo modo cambiamo terminologia e li chiamiamo foglie quindi il nodo che si danno ai nodi dell'albero è un misto tra la terminologia genealogica e quella botanica. Il nodo parte dalla radice e arriva alle foglie. E tra i nodi intermedi c'è una relazione padre-figlio. non mescoliamo le due cose. Eh, vabbè, ci abituiamo. Quindi, ad esempio, se io scelgo in questo albero questo nodo particolare come radice, Allora ho messo leggerine delle frecce a fianco che ci fanno capire automaticamente anche ai nostri occhi, io me lo vedo così, prendo la radice e alzo, e vedo, no, parto da lì e vado a vedere in che direzioni devo camminare per raggiungere gli altri nodi. Ma se io sposto la radice, pensate di prendere questo punto e appendere no, l'albero da quel punto lì, anche questo è un altro insieme di cammini possibili vedete che questi due archi vengono attraversati in questo caso dall'alto verso il basso e nel secondo caso invece dal basso verso l'alto mentre invece tutti gli altri archi in questo caso vengono attraversati nello stesso verso nei due casi ma in ogni caso tutti i ragionamenti che facciamo, che abbiamo fatto, continuano a valere semplicemente cambia la radice, cambia l'orientamento I nodi foglie tendenzialmente sono sempre gli stessi, a meno che non metta la radice proprio in una delle foglie, allora diventa la radice e non è più una foglia. Ma è una scelta che dipende da noi. In particolare, poiché il grafo è connesso, comunque io scelgo la radice e raggiungerò sempre tutti i vertici. Ok, L ultima aggiunta è quella dei pesi, che in realtà dal buddista matematico puzzano un po', lo no? un po' i nasi i matematici quando vedono queste cose, in pratica senza poter mettere dei pesi la, i problemi pratici che vogliamo risolvere sarebbero pochissimi, i problemi pratici che potremmo risolvere sarebbero pochissimi. Quindi nel, nel, nel caso dei problemi pratici è normale aggiungere quelli che chiamiamo dei pesi, che sono normalmente dei numeri reali, agli elementi del grafo, tendenzialmente agli archi. È molto raro avere dei grafi in cui il peso sia si associato ai vertici, no? solitamente sempre sugli archi non confondiamo il peso con l'etichetta che abbiamo detto prima no. etichettare gli archi significa dare un nome diverso a ciascun arco o la colorazione che significa dare una categoria diversa a ciascun arco Quelli in quel caso sono etichette o categorie finite, predefinite un nome univoco oppure una categoria, uno dei colori nel caso del peso invece è un numero reale, è un valore aggiuntivo che non mi serve a identificare l'arco, questo nuovo valore può essere duplicato, non ho un insieme di pesi predefiniti all'inizio, né un vincolo sul fatto che può esserci solamente un vertice con lo stesso peso. No? È semplicemente un valore in più, che mi dice, se non so, se questo è un grafo di trasporti, quanto costa andare da D a E o quanto costa andare da E a F. oppure se questo fosse che un grafo di oleodotti mi dice qual è la capacità in metri cubi al secondo che questo oleodotto può trasportare dal punto D al punto E quindi sono in qualche modo attributi dell'entità fisica che è rappresentata dall'arco questo è un oggetto matematico Uh, lo si può applicare ovunque cioè se voi pensate a facebook è un enorme grafo anzi una serie di grafi un grafo dove ogni utente è un vertice e il grafo delle cosiddette amicizie è un grafo com'è? Non orientato, perché per come ha fatto Facebook l'amicizia deve essere reciproca, è un grafo che sarà connesso? Non è detto, o anche non è solo, possiamo essere un gruppo di 10 persone che ci mettiamo d'accordo, ci creiamo 10 account, ci facciamo amici tra di noi, ma con nessun altro al mondo. Allora, in questo caso, ci facciamo una componente non connessa, non escludo che esistano, anzi sicuramente esisteranno, ma il grosso del grafo è sicuramente un grafo connesso, eh, non orientato, dicevo. Ma non solo, perché su questo grafo poi se ne stanno altri. No? Pensate, quando uno posta un'immagine e poi un altro la condivide, un altro ancora la condivide, la condivisione e così via. Allora in quel caso diventa un grafo orientato, perché c'è un ordine delle condivisioni. Io ho condiviso il tuo, che l'avevi condiviso da qualcun altro, e così via. Infatti è il grafo di Facebook è uno dei, dei più grandi essenzialmente, no? Da gestire. Eh, pensate ai campionati di calcio. Campionato di calcio è fatto come? A gironi e a eliminazione diretta. Pensate ai mondiali, no? Ci sono i gironi che sono sottografi come? Completi. Tutti giocano contro tutti. Quel che interessa sapere è il punteggio. In un sottografo completo, come dicevo, non interessa dato la connessione, perché le connessioni ci sono tutti, ma il risultato, il peso da dare con la connessione. Il risultato di chi ha vinto. E questa è la fase a gironi, quindi ho tanti sottografi con componenti connesse separate complete. E poi la fase di eliminazione diretta che è un grafo ad albero binario. Due, noi lo, lo vediamo dal basso verso l'alto, perché eh, le partite le giochiamo in questa sequenza dal basso verso l'alto, ma è un grafo. È un albero binario, binario dove significa che ogni nodo ha esattamente due figli tranne le foglie. E quindi per organizzare questo no, usiamo una struttura a, a grafo. Eh, il motore di ricerca è un altro grafo bello grosso questo, dove ogni vertice, se voi andate a cercare gli articoli di vent'anni fa di, di, di Page, cioè Larry Page e Sergey Brin, che sono i due fondatori di Google, ha fondato Google prima, avevano fatto un dottorato a Stanford e, nel loro dottorato di, nella loro tesi di dottorato, avevano definito un algoritmo che si chiamava PageRank, che è un algoritmo basato sui grafi che poi è diventato il cuore del motore di ricerca di Google. E come ha definito questo algoritmo? Vedeva l'intero web come un grafo in cui i vertici erano singole pagine, quindi a singole URL ogni indirizzo era un vertice, quindi se voi immaginate quante pagine web ci sono al mondo è un grafo che ha il suo bel migliaia di miliardi probabilmente di nodi e rappresentava un link tra due vertici, cioè un arco tra due vertici se una, orientato se una pagina linkava un'altra. Quindi Google è diventato rispetto agli algoritmi di ricerca dell'epoca che ragionavano sul contenuto delle pagine quindi scrivo un termine e mi dice se in quella pagina compare quel contenuto Google ha iniziato a ragionare anche sul fatto che una pagina era linkata da un'altra e quindi se io ho un link da un'altra pagina che punta verso di me, vuol dire che la mia pagina viene, tra premiata su un'importanza maggiore e tanto maggiore quanto più importante la pagina che mi linkava e quindi ho definito un algoritmo ricorsivo eh? che diceva, che calcolava questa misura che allora hanno chiamato PageRank che è la qualità di una pagina la qualità di una pagina è data dalla somma della qualità delle pagine esterne pesata per il link per l'arco che dice la qualità del link quindi definiva per è ricorsivo perché io definisco la qualità di una pagina in funzione della qualità delle pagine vicine, ma a loro volta la qualità delle pagine vicine è data dalla somma della qualità delle pagine entranti e così via. Quindi si ripeteva fino a quando. E Ovviamente internamente, no, per, fare, per fare questo calcolo del page rank, che è semplice da spiegare e difficile da calcolare, facile da calcolare se ho 10 pagine, difficile da calcolare se ne ho 10 miliardi, hanno costruito un'azienducola. Um, Certo, forse lo sapete, il nome Google da cosa deriva? è una storpiatura di una parola che si chiama go -go, eh, Google, che non è come la pronunciava qualcuno che era un termine matematico per indicare la quantità 10 elevato a 100 perché il loro obiettivo quando hanno parlato la società, è noi vogliamo arrivare a indicizzare 10 alla 100 pagine che è già un bel numeretto se ci pensate no? Ehm, vabbè, poi è facile pensare ai grafi quando parliamo alla logistica, al trasporto, alla navigazione trova il percorso minimo è eh, cacchio sembra banale però tu pensi di avere un grafo i cui vertici siano tutte le intersezioni stradali d'Italia tutti gli incroci, dalla rotonducola all'incrocio con la stradina di campagna più sfigata e ogni volta che si incrociano due strade ci mette un vertice e poi l'arco indica il pezzo di asfalto, il pezzo di strada che collega l'intersezione con quella successiva. Poi il navigatore dice: Io ho questo, io sono qui, quindi trovami il vertice più vicino al punto attuale e voglio andare là, in un altro vertice qualunque. E trovami l'insieme di pezzi di asfalto connessi, perché voglio un cammino, voglio che siano connessi uno tra di loro, uno all'altro, su un grafo orientato dimensioni praticamente sterminate. Quindi eh, in ogni problema specifico ovviamente c'è un'incarnazione, una personalizzazione del grafo diverso Da un lato orientato, dall'altro non orientato. Eh, può essere il, il grafo del GPS, della navigazione, è un, un multigrafo, perché io posso avere, che ne so, tra due punti cioè, la corsia e il controlliale, appunto per capirci. Oppure tra due caselli potrei avere il pezzo di autostrada e il pezzo di strada statale che va a fianco, in alcuni casi. Quindi la natura del grafo che uso dipende dalla natura del problema che devo affrontare. Ma poi molti problemi di, di ottimizzazione, di ricerca ottimale, alla fine sotto eh, hanno una struttura dati che è quella di un grafo. Un altro esempio molto semplice, di mercato. Un mercato lo posso spesso rappresentare come un grafo. c'è una serie di venditori e una serie di acquirenti, in questo caso penso al mercato immobiliare, quindi alle case e alle persone che vogliono comprare le case e ogni acquirente quindi da un lato ho le case, dal lato destro ho gli acquirenti e ogni acquirente può avere il desiderio oppure aver fatto un'offerta di acquisto per una delle case o più di una delle case vedete che il signor A sarebbe contento di comprare o la casa 1 o la casa 2 in questo caso questo tipo di grafi viene chiamato grafo bipartito cioè ripartito in due è un grafo connesso in questo caso però ho due classi pensiamo di colorarli in modo diverso questi vertici alcuni vertici rappresentano Bayer altri vertici rappresentano A una casa. e può esserci un arco solamente tra elementi di categorie diverse e su questo possono nascere una serie di problemi, cioè se io fossi un agente immobiliare qual è il mio scopo? quello A di vendere tutte le case e B di massimizzare il profitto e quindi avendo tutte le offerte di acquisto, tutti gli interessi di acquisto a chi vendo la casa 3? No, è facile, a chi vende la 2 è un pochino più difficile. No, perché la potrei vendere ad A, ma allora chi mi compra la 1, la potrei vendere a C, e allora chi mi compra la 4, vabbè, questo, gra questo grafo è piccolo, quindi non si riesce a vendere tutto a tutto. Quindi è un altro... Diciamo, tipo particolare di grafo, non di quelli che abbiamo visto prima, perché questo è bipartito, è particolare, eh, però appunto su questo posso definire dei problemi di ottimizzazione di mercato. No? Adesso, parliamo di mercato, c'è il problemino, il rompicapo che, che si usa di più, che è quello di avere 10 uomini e 10 donne su un'isola deserta e come li accoppi no? al meglio sapendo che ogni uomo ha una preferenza per le varie donne, e anche le donne hanno una preferenza diversa per i vari uomini. Quindi in questo caso addirittura orientato, le... la preferenza dall'uomo verso la donna, e dalla donna verso l'uomo, e come combini i matrimoni al meglio tra queste 20 persone, che è una variante di questo problema qua ovviamente. È un'istanziazione diversa. Eh... Questo è un altro tipo di grafo, questa immagine qua è tratta da tratta da un articolo in cui c'erano dei signori che studiavano la distribuzione dei, la progettazione dei canali di distribuzione dell'acqua cioè loro dicono io ho una diga che è una riserva d'acqua per i momenti di siccità devo coprire un certo numero di città e quindi devo costruire degli acquedotti e a seconda di, del percorso che deve fare un acquedotto avrò un costo diverso oltre al fatto che deve andare sempre in discesa allora, eh, se devo coprire un certo numero di città qual è la combinazione migliore di acquedotti che posso fare? cioè dal, dal bacino posso andare direttamente verso questa città oppure faccio un acquedotto solamente verso questa sotto e poi da lì porto l'acqua verso l'altra mi costa meno fare così e così o così e così beh, poi bisognerebbe conoscere le pendenze per sapere cos'è fattibile e che cosa no quindi in questo caso risolve un problema sui grafi diverso che chiamiamo minimum spending tree eh, cosa vuol dire? vuol dire una, un cerco all'interno del grafo che potenzialmente è completo potenzialmente io potrei costruire acquedotti tra qualunque coppia di città io voglio costruire il numero minimo di archi però di ponti, di acquedotti che colleghi tutte le città, allora mi serve un albero, un albero collega tutti senza avere degli archi di troppo, oltre al fatto che un ciclo l'acqua non me lo fa, perché va in discesa, tra il disegno di Escher l'acqua non torna mai al punto di partenza, quindi un, ciclo, eh, scusate, un, un, un, un albero che abbia il minimo costo la somma di alberi ne posso fare tanti, dato un grafo. Cosa faccio? Come faccio a fare un albero? Eh, comincio a cancellare archi, fino a quando non mi spariscono tutti i cicli, a seconda degli archi che, e, e, e, ovviamente, facendo attenzione a non rendere disconnesso il grafo. Quello che mi interessa è lasciare la combinazione di archi che faccia ancora un, un albero, che lasci connesso il grafo e che abbia il costo minimo. Il costo in questo caso non è il numero di archi ma è la somma dei costi dei singoli archi, il costi di costruzione dei singoli, dei singoli tratti. Quindi questo è un problema comune a tutti i tipi di reti di distribuzione, acqua, elettricità, gas, eccetera, ma anche reti di distribuzione di beni, di merci, un magazzino centrale che è di Amazon che si trova a Piacenza e poi come distribuisco le merci che cui significa quali rotte di autobus o di aerei no, devo mettere in campo, devo finanziare, quanto mi costano in funzione del, eh, di poter raggiungere qualunque località, in un certo senso. Quindi sono tutti problemi che sembrano, anche, sembrano molto diversi, ma poi si riconducono a una manciata di problemi base sulla teoria dei grafi. Eh, questa è una pagina, rimanendo nel marketing, di Google Analytics che è una funzionalità di Google che permette di analizzare le visite degli utenti sul nostro sito web e ti dice guarda, guarda, la maggior parte dei tuoi utenti va su questa pagina poi ci sono questa, quest'altra pagina, ma da questa pagina abbandona il sito mentre invece da questa pagina c'è una piccola percentuale che va a vedere quest'altra pagina e poi va a vedere quest'altra ma quest'altra è raggiunta meglio da qua che arrivava da quest'altra e così via. E qui a sinistra hai le fonti, cioè quanti ti hanno trovato grazie a motore di ricerca, quanti ti hanno trovato attraverso Facebook, quanti ti hanno trovato attraverso un link diretto, eccetera eccetera, quindi il referral. Chi ti ha mandato il cliente, in qualche modo l'utente. Quindi anche questo è un grafo dove i vertici sono le pagine del tuo sito, poi un po' di vertici in più che sono le fonti del traffico, che sono colorate in modo diverso quindi anche una colorazione, e poi gli archi mi dicono qual è la percentuale di traffico web che collega, che statisticamente, dato, un, dato una pagina, quanti utenti vanno su quella pagina successiva oppure su una pagina diversa, oppure abbandonano il sito. Questo rosso qua sono gli utenti che abbandonano. E, e su questo fanno le campagne di marketing, fanno la progettazione dei siti per massimizzare il numero di utenti che no, vedono una certa porzione della tua offerta, ad esempio. E questo è un altro esempio disegnato diversamente della stessa informazione di prima, cioè le varie pagine, qual è la probabilità che un utente, o la frequenza statistica con cui un utente viale da una pagina all'altra. Questo è un grafo chiaramente orientato e pesato. E così via. Eh, noi lavoreremo parecchio poi nelle prossime settimane, ad esempio, su grafi, I grafi stradali sono troppo complicati accontentiamo di lavorare sui grafi ferroviari, ferrovie metropolitane che sono un pochino più semplici perché hanno dei punti, cioè i vertici sono meno perché sono le stazioni, sono le fermate e non ogni singolo incrocio che renderebbe veramente enorme l'elaborazione. Va bene, vabbè, vi lascio fare un intervallo su questa immagine di qualche anno fa, quindi adesso è cresciuto molto, di come potrebbe essere il grafo di Facebook se lo dovessimo disegnare. Nell'ora successiva impariamo a programmare con una libreria che useremo per lavorare il grafici.